Eh, grazie Presidente. Eh, io nel mio intervento ho proprio sottolineato come ehm, in mancanza di regole certe si sono verificati negli anni eh, di servizi più o meno visibili, più o meno dichiarati e più o meno comunicati. Allora questo regolamento come ho spiegato all'inizio nasce nel rispetto di trasparenza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione che da, poi, i dicevo, che da oggi in poi sapranno come fare per accedere al servizio e come fare nel momento in cui i termini di scadenza tramite domanda per accedere al servizio saranno, saranno chiusi, quindi i cittadini sapranno già per tempo quello che sarà la situazione. Eh, per quanto riguarda il piano del trasporto, proprio per questo come ho, anticipato nel mio, come ho affermato nel mio eh, precedente intervento, è in atto sin da ora una acquisizione dei dati che dovrebbero portare a creare le migliori condizioni per avviare eh, in maniera adeguata anche questo servizio. Di trasporti. Quindi noi siamo già da ora impegnati, abbiamo fatto devo dire, durante tutto l'anno un'acquisizione di dati per andare a verificare le criticità, quindi ora stiamo acquisendo anche i dati per poter offrire un servizio, uh, il servizio migliore. Per quanto poi attiene la modalità del, di gestione del servizio, questo è alto. È, diciamo investe un'altra sfera ehm, è in vigore oggi un contratto di servizio che scade nel 2020 e che non ha attinenza alcuna con questo regolamento quindi credo che non possa essere accolto questo ordine del giorno per cui il voto sarà assolutamente negativo grazie